ok ragazzi oggi parliamo del multiple out di contact su live allora mm, abbiamo trattato questo tema con Maskin e su altre do oggi lo trattiamo sempre su live però su contact che è uno strumento fantastico diciamo che è un contenitore di vari pacchetti strumenti per chi non lo conoscesse, ma credo che sia ormai un plugin noto a tutti. Io qui ho l'ultima versione di Contact, molto bello, e vi voglio parlare appunto del Multiple OUT. Facciamo una breve introduzione su quello che è come è strutturato Contact. Allora, come vedete in questa sezione qui. In alto dove vedete contact player questo è il pannello di controllo principale di cui noi ci serviremo per impostare la nostra output section qui sotto abbiamo il master editor che in realtà per questa cosa per questo tutorial non ci interessa e poi una volta che apriamo scegliamo lo strumento che vogliamo utilizzare ci serviremo del di intestazione che eh, lo vediamo quando apriamo appunto uno strumento, apro Excel per intenderci. Eh, questa sezione che vedete qui è l'header che non è altro che l'intestazione dello strumento e questa parte dovremo utilizzarla ovviamente. Ciò che dobbiamo andare a impostare per fare il multiple out è andare nella workspace che troviamo appunto nel main control, questa parte iniziale. Perché dobbiamo eh, entrare nella, nel menu dell'area di lavoro? Perché dobbiamo, vedete, qui possiamo scegliere se spuntare il browser ci fa vedere appunto eh, le librerie di strumenti che abbiamo a disposizione. No, adesso questa qui la teniamo aperta. Qui possiamo attivare la keyboard. Adesso non mi interessa. E quello che ci interessa è assolutamente poi spuntare l'output. Prima di entrare nell'output, la cosa importante da fare, chiudiamo un attimo contact, è andare a impostare le nostre uscite midi e audio dunque a me piace procedere per ordine quindi quello che farò è sicuramente aprire un altro canale midi perché mi servirò di più strumenti per adesso per fare questo tutorial me ne bastano due e poi mi andrò a aprire quattro canali audio dunque ho intenzione di uh, caricare Qui chiudiamo Excel ma carichiamo Session Strings per questo tutorial. Va benissimo. Ne carichiamo due e diciamo che abbiamo questi due strings. Questo è una bellissima, è un bellissimo strumento di archi dove ho intenzione di fare un tutorial a parte su come scrivere gli archi come lavorarli sulla Do perfettamente per fare un buon arrangiamento di archi ma questo è un tutorial che vedremo più in là allora ciò che ci interessa è impostare dicevo live quindi richiudiamo un attimo contact allora qui dove vedete scritto contact io questo lo rinomino come una sessione di string legato quindi scriverò legato mentre quest'altro midi lo chiamerò pizzicato ora poi arriviamo al perché faccio questa cosa diciamo che queste sono le due sezioni che devono lavorare la mia orchestra dopodiché nell'audio imposterò la stessa cosa però me la farò stereo per avere un'apertura molto ampia quindi ciò che faccio di solito è mettere il pan left e right ben aperto quindi farò ctrl r e la chiamerò legato l e legato r pizzicato l e pizzicato r bene magari assegniamo un colore eh, questo gli diamo violetto e questo ci mettiamo un bel blu così va bene ok quindi voi direte perché fa tutto questo perché mi sono preparato, ah qui apriamo anche qui il left-right, mi sono preparato quella che sarà la mia, il mio template di lavoro per contact. Ora entriamo nella sezione contact, quindi prima avevamo fatto una veloce panoramica del, del contact player, andiamo sullo specifico, dove vedete scritto purge, noi dobbiamo entrare, qui spuntando l'icona delle informazioni che ci permette di impostare il nostro canale MIDI quindi qui lo lasciamo a 1 di default lui è già andato in realtà vedete qui ho un'altra sezione che l'abbiamo chiamata pizzicato quindi eh, andiamo per ordine questa ve la chiudo la 1 è impostata ed è legato la 2 è il canale MIDI 2 ok? quindi canale MIDI ci deve assolutamente suonare in questo momento non ci suona niente perché non ci suona niente beh prima di tutto perché non ho spuntato non ho attivato il canale midi 1 attiviamo il canale midi ci dà veramente tantissime combinazioni aspettate che sposto il mio faccione sulla sinistra dunque mi sta suonando il canale midi 1 ovviamente e l'ho chiamato legato perché nella sessione 2 nel canale midi 2 io voglio in realtà un pizzicato um, glielo possiamo dare da qui il pizzicato non lo sentiremo subito fatemi chiudere il browser così lavoriamo in una sezione più pulita attiviamo questo non lo sentiamo perché l'uscita non l'abbiamo ancora impostato quindi dobbiamo impostare l'uscita audio cosa dobbiamo fare dove vedete scritto legato legato fa riferimento a contact quindi noi dobbiamo spuntare contact che sarebbe legato e assegnargli l'uscita 2 in questo momento noi sentiamo il pizzicato ok diamogli una ritmicità magari così abbiamo molto più bella e per fare un esempio netto eh? non è che stiamo a scrivere nulla come ho detto farò un tutorial poi su questo bene abbiamo la nostra impostazione finalmente arriviamo alla sessione output quindi apriamo il nostro output abbiamo questa fantastica interfaccia che viene chiamata output section che è raffigurata come un vero e proprio mixer è un mixer lui di default per come è impostato mi dà un canale stereo e degli aux qui tra l'altro è nominato male so perché ci sono due a perfetto entriamo poi anche nel dettaglio degli aux eh, che è molto importante qui abbiamo dei canali effetti che possiamo utilizzare e se non li vogliamo vedere basta spuntare questa parte qui abbiamo se spuntiamo il canale più degli output aprire un ulteriore canale quanti canali ci interessano ne apro un altro e ce n'abbiamo un altro se vogliamo aprirne un altro ne apriamo un altro non c'è assolutamente problemi possiamo anche ritornare alla situazione di partenza facendo un reset o cancellando l'ultima cosa che abbiamo fatto a noi adesso quello che ci interessa in realtà sono le parti sotto dove vedete numero 1 e numero 2 linkati. Ci si apre la Channel Configuration. La Channel Configuration è strutturata in questo modo. Qui a destra abbiamo la Channel Name dove appunto possiamo nominare i nostri canali del mixer di Kontakt. E infatti io lo chiamerò appunto Legato perché il primo canale che mi interessa MIDI è il Legato. Sotto abbiamo l'Audio Channel. Puoi regolare il numero di canali che te vuoi dargli fino a un massimo di 16. Si fa con la rotellina del mouse, con lo scroll, tu vai su e giù fino a 16 canali, tu gli puoi dare i canali che vuoi. A me me ne bastano due e quindi due li lasciamo di default. Sotto abbiamo l'output map per modificare l'assegnazione dell'output ed è ciò che appunto ci interessa. Nel legato io andrò a metterlo su l'1 e il 2, che in realtà non è l'1 e il 2, perché lui conterà 1 e 2 stereo, 3 e 4 dell'AUX, 5 e 6 dell'AUX, 7 e 8 dell'AUX, 9 e 10 dell'AUX. Quindi questo me lo vedrà come 11, e infatti vedete plug-in, out, numero 11, e questo me lo vedrà come 12. E noi gli diamo conferma. La stessa cosa la faremo per il pizzicato. Quindi clicco due volte qua, channel name, pizzicato. Poi andiamo a dare una connessione. Quindi 11, e 12, 13 e 14. Perfetto. E abbiamo dato il 13 e 14. Perché non facciamo anche una sezione. Delay Volendo E ci cioè andiamo a prendere un bel delay Volendo potremmo farlo Perché no Delay Mettiamoci un replica Così vi faccio vedere anche la sezione Dell'AUX Ma arriviamoci con calma Dunque abbiamo impostato in questo momento Il nostro multi output Lo dobbiamo sentire Quindi dobbiamo andare a Impostarlo Sul live Andiamo sull'audio from e gli diamo legato a tutti i canali audio ricordatevi che il legato fa riferimento a contact se io questo lo rinomino contact faccio un ctrl r lui in automatico nell'audio from me lo vedrà come contact ok rinominiamolo legato e lui mi rimane legato Oh, questa parte è molto importante adesso dobbiamo andare a segnare vedete che se andiamo sotto l'uscita del mixer come impostare il nostro mixer ci fa vedere tutte le uscite che noi in realtà abbiamo dato al mixer di contact quale gli abbiamo dato riapriamo la nostra configurazione di canale e vediamo che avevamo detto 11 e 12 quindi 11 e 12 e poi diamo la 13 e la 14 ora quello che ci aspettiamo è che il pizzicato mi suoni nel 13 e 14 e il legato mi suoni nella 11 e 12 facciamo subito una prova non mi suona perché non mi suona perché io sono rimasto nel canale midi 2 ma il canale midi 2 nell'output vedete che è molto importante la parte del ladder. dobbiamo dirgli guarda esci mi nel 13 e 14 eh, perché se no non mi suonerai mai in realtà pur avendo vedete che lui adesso la legge nel pizzicato però non mi suona perché io non ho messo in in i monitor quindi dobbiamo spuntare in del monitor in questo momento noi Possiamo sentire il pizzicato nei canali audio del pizzicato. Se mi sposto nel canale MIDI 1, ho attivato il mio fantastico legato. Così abbiamo separato le cose e possiamo andare a fare una sessione di scrittura perfetta e già linkata in audio. Allora, vediamo molto velocemente appunto la sezione. Vedete che su AUX io avevo messo delay, ok? Dobbiamo fare semplicemente la stessa cosa. Se io clicco due volte qui, lui me lo dà sull'AUX2 di default. Diciamo che io lo voglio mettere sull'AUX1. E AUX2. Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare è sicuramente aprirlo su dove ci interessa mettere il delay. Io dico che mi interessa metterlo sulla parte del legato, quindi mi apro, vedete questa piccola icona dove c'è scritto AUX, mi apro e vedete che vedete scritto delay, lo apro, ma non lo sentiamo in realtà, non lo possiamo sentire perché non abbiamo attivato l'uscita audio. Quindi molto semplicemente faccio un CTRL T, me l'ha messo qui, io lo voglio, mm, lo voglio qua. Lo chiamiamo rinomina delay contact. Delay contact, magari diamo anche un colore. Io direi di solito di default lo faccio sempre verde. Bene, andiamo qua. Cosa dobbiamo fare? Essenzialmente la stessa cosa, gli ridiamo legato. Mettiamo l'uscita aux 1 e lo mettiamo in in volendo lo possiamo mettere anche sul pizzicato come facciamo? semplicemente così ci apriamo l'aux del, del pizzicato e ce lo andiamo a aprire lo apriamo qua bene ragazzi per questo tutorial è tutto se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale prossimo tutorial sulla scrittura degli archi molto figa e niente vi saluto ciao